Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti irraggiungibili Chi difenderà? The Legend is back Legend is back Ok, Iscador! Puoi atterrare, puoi atterrare, sì, sì, qui, qui, qui, qui, qui. ok, Iskador, bellissimo così. Eh, hey, cara Iskador, quante ne abbiamo fatto io e te, eh, insieme? Tu lo sai che io sono l'essere più potente di tutta, go! Eh, ciao Giada. Ciao Johnny. Eh, che c'è, stavo giocando. Allora, noi dobbiamo assolutamente parlare. Che ho fatto mo? Ma No, già allora. Ma, ma perché mi ha acceso le luci? Mi hai rovinato l'atmosfera. Prima di tutto dobbiamo salutare i nostri amici. Non è che ti sei accorto che la puntata è iniziata? Ma stavo giocando. Iniziamo a salutarli. Ok. Ciao amici, bentornati al gormiti, gormiti Show! Allora, adesso che li abbiamo salutati, sì. secondo, perché stai giocando senza di me? Io ho detto che volevo giocare con te! Giada, se sei sempre in ritardo, mi sono messa a giocare, dai! No, non è vero! Sì! E sì. poi, dai. terzo... stiamo creando una storia! Perché hai già il calzettone dei gormiti? Giada, è normale! La mia biafana è lontana ancora! Lo, lo, lo so che è lontana ancora, però Giada, siccome questo calzettone va a ruba, perché piace tantissimo ai bambini, lo ho so. voluto prenderne almeno uno! eh. Perché non hai preso uno anche per me? Lo voglio anch'io! Perché non volevo? Perché mi disturbi mentre gioco? Oh, ecco perché. Senti, facciamo così. Adesso che mi hai fatto arrabbiare... <ride> mi sono arrabbiato. Adesso ti sfido. Così impari. Così impari e così impari. Oh, sì. Va bene. Va bene cosa? Adesso, ok, vedrai che vincerò. Sì, ma adesso devo dichiarare la storia. Devo vendicare. Com'era qua? <ride> eh già, è inutile dirlo, è inutile dirlo. E infatti io non direi niente. Prendiamo. Va eh. E questa volta vincerò. Ci sono un po' rimasto. Questa però, però questa volta. Giada, devo dirtela. Che devo dirtelo. Che cosa? Sento. Senti. Che vincerò di nuovo, Giada. Stanno vinc... Vin... invece questa volta. Vinc... vincerò. Lo so, di lo, so, di nuovo. lo so, lo sono, sto vincendo. So. <ride> Mi piace un sacco. Io amo questa categoria, la categoria mm -hmm. del magma. Sì, sì, Ma Perché ho trovato. Io. Adesso te lo dico. Ho trovato Saburo. Perfetto. E io ho trovato Lord Soul! <ride> Chi ride adesso? Chi ride, Gianni? Mi sa che questa volta vincerò io! E, già da, non riesco più a continuare la sfida perché mi sono pietrificato. Eh, sì, sì, solo perché sai che stai per perdere! Mi sa che dobbiamo fare un'altra! Prendi un la tua card, forza! Io sulla card numero 9! E io ho il 445! Non esiste il 400, e basta. Non, non esiste. È il 7. <ride> il numero no. E sotto al piede ho il numero 5. Che numero hai? Il numero 5. Ah, e tu che numero hai? Perché? Perché devi dirmelo. Giovanni. no, il gioco non è questo. No, il gioco è questo. Allora, sulla carta ho il numero 7. E in qua, lo sappiamo, e sul piede ho il, il numero uno, quindi vuol dire solo una cosa, che ho vinto io, ho vinto io, Finalmente. Non hai vinto Giada Guarda che bello che è non hai Guarda vinto, che non bello hai vinto. che è Giada dobbiamo farne un'altra Questa era di prova dai. No non è vero Però che vinco Non fare così Giada era Accetta di... la sconfitta e... Era di prova Era chiaro che era di prova Dobbiamo farne assolutamente un'altra No metti giù le bustine Perché adesso è arrivato un altro momento Gianni No andiamo a un altro momento Dove io ti sfido a fare un lavoretto super gormitico Ah tu mi sfidi Io, io ti per sfidare io. No ti sfido io Ok Accetto la sfida Dai Già. Allora, Johnny, è arrivato il momento del lavoretto. Sì, e vai. Cosa facciamo oggi? Questa volta oggi? facciamo, dato che siamo sempre in tema natalizio, sì. facciamo le palline sì. con le rune. Uh, le rune! Guarda come sono belle brillanti. Wow, la runa! Mi piace un sacco! Ma cos'è una runa? Gianni, eh. come fa a piacerti un sacco se non sai che cos'è? Allora, fa adesso niente, te lo spiego. Mi piace, ok. Sì. La runa è il simbolo dell'elemento dei ah, nostri okay. gormiti. Tipo Tritio, ah ok, Tritio ha questo elemento qua, Kerion, sì. ok, la runa, ok, okay. chiaro, è la runa. Chiaro. Allora, sei pronto a iniziare? Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, cosa facciamo? Per prima cosa, ci serve un cartoncino. Perfetto, creasce. Io l'ho già preso. Ok. E il nostro foglio stampato. Che bisogna stampare, va bene, eh, me ne è stampato anche, ok, grazie. L'ho stampato anche a te. Grazie mille. Ok. Ok? Oh, sì. Allora... Prendiamo le nostre forbici. Eh, lo so, è eh, che ci vuole un genio, eh. Giada, è facilissimo. Sempre con la punta arrotondata, mi raccomando. Se no, aiutare dei vostri genitori. Prendiamo il foglio e lo pieghiamo in due. Così, tagliamo giusto giusto la metà. O oh, se no, posso fare anche così, guarda. Uh -huh. Sì, ma eh, così va un po' storto. Mm, vabbè, è meglio <ride> tagliarlo così. L'importante però è che non andiamo sul disegno. Sì, quello è vero. Però per fare un, una cosa un pochino più ordinata, tagliamo così. Ok. Ok. Poi. Scegliamo uno dei nostri due fogli Ok, io scelgo quello già col colore Ok, aspetta, aspetta Lo prendiamo okay. E lo incolliamo sul nostro cartoncino ah. La colla no. Prendiamo la nostra colla Solo uno, eh, mi raccomando Prendiamo la colla Mettiamola dietro al nostro foglio Hai imparato ad aprirla, eh? Eh già, non è che ci vuole chissà chi, eh Cioè, Chissà chi? Vabbè. Ok, poi la incogliamo. Adesso sì. prendiamo le forbici. Fantastico. Sì, ok. Prendiamo le forbici e bisogna tagliare il contorno. Mi raccomando, bene bene, all'interno nel, nel bordo, in giro, qua, non andate a tagliare. No, bravo, te. proprio tu lo dici. Non bisogna andare <ride> sopra. importante io... non andare sopra. Esatto, io l'ho già tagliato, vediamo, ho cambiato. Hai già tagliato tu? Sì, ovviamente. ho già tagliato. Tutti e due. Ok. Una volta che abbiamo tagliato tutti e due, si prende il nostro l'altra parte che non è stata attaccata al cartoncino, ci mettiamo la colla e la incolliamo dietro, proprio così. Così abbiamo il davanti Quindi fammi capire, adesso che l'ho ritagliata così, sì. giusto? Taglia anche questa. Ok, taglio il suo disegno, ok? Sì. E gliela incollo dietro, esatto. giusto? Ok, Aspetta che lo faccio. Così, è bello rigido. Una volta che l'abbiamo tagliato, facciamo anche il buchino con... Il nostro taglierino, sì. così è già pronto per essere Però mi raccomando, se usate il taglierino, eh, con mamma e papà. Eh, sì, mi non usatelo voi, mi raccomando, perché è molto molto. Aspetta, ah, aspetta, aspetta, ci sono! Ho tagliato okay, questa, perfetto. ho fatto questa, e adesso incollo questo così. Adesso. Bravissimo, tieni da collo. Yes. Dopo aver fatto tutto quanto, noi prendiamo. Un pennello. ecco qua, guarda. Bravo! va bene? Non ho tagliato bene i bordi, però vabbè. Eh, però prima devi fare il buchetto. No. Per, la, eh, per, uh, per attaccare il cordino. Per attaccare il cordino. Esatto. Dopodiché prendiamo il pennello da colla. Guarda come lo faccio il buchino. Ah, è un altro modo. Ho, ho trovato una tecnica. Aspetta, riesci ad aprirla perché sei più forte? Fai vedere. Questa è, un è una challenge Aspetta, no, devo chiedere aiuto ad Alfa Carrion Alfa Carrion, aiuto no! wow, Ok Prendi un pennello Sì Prendi un pennello E dammelo Guarda quanti ce ne sono lì Ok, prendiamo un pennello sì. Scegliamo quale glitter vogliamo usare Sì Quale scegli tu, io rossi um, Questo, giallo Ok, allora mettiamolo qua vicino Ok Per prima cosa prendiamo il pennello Lo mettiamo nella colla Okay, non poi? troppa! Non troppa, Gianni! Non troppa! Se non colli tutto attento! <ride> e tu mi hai detto... Fai metti, un po' così! Ma tu hai, detto metti, tu, tu, tu, tu hai detto metti nella colla il pennello! Sì, ma non troppo! Prendi un altro! Ok, prendiamo. Poco! Giusto così! Tic, perché è piccolo il nostro... Ah, rendimento. ok, ok! Quindi colla è praticamente sì. incollo... Ah. E si mette... Aspetta! Iniziamo con questo, okay. che è più facile! Prendiamo la parte colorata sì. e con la colla... È come se colorassimo! Col pennello, scusa. Col pennello è come se colorassimo E la nostra runa. Vieni. Ah, ok. Poi sulla colla noi ci mettiamo i glitter, esatto, così si appiccicano. Esatto, Hai proprio capito che... Allora, sì, ma è colla. difficile quello di, del magma. Eh, ne hai scelto uno un po' difficile. Non ce la farò mai. Ma no, ma sono tutti facili. Guarda che bello. Basta che ti impegni e vedrai che bello che diventa. Ok, adesso allora, che ho messo, così, la, ho messo la, la mia colla sopra il disegno? Adesso che abbiamo messo la colla sul disegno, prendiamo il nostro glitter che abbiamo scelto. Attento ad aprirlo, piano, perché esplodono tutti. Esplodono tutti! Come si apre? Ah, guarda, così c'è il tappino. Sì, esatto. E lo passiamo sopra il nostro... la nostra pallina. Ok. Guarda. Devi buttarne un pochini, però, che, okay. perché sennò non... Non viene, non tutti si attaccheranno. Ok. Ok. Sì, ma Giada c'è un problema però. Gianni, non troppo! Non si vede più la runa. Sì, eh, ho capito, sembra una pioggia di, eh, di, mm. di brillantini. Sì, non, non così tanto. Ma è sparita. Eh, ma perché adesso guarda cosa si fa. Ma devo rifarla da no, capo. No, guarda, così. Eh. Adesso aspettiamo un secondo. Cosa e devo fare? Non Soff soffiare. Non sapevo già che stavi per dire soffiare non soffiare che vola devo soffiare Giada no Giada devo soffiare vola, vola tutto no. vola tutto ok fai così ed eccola guarda che bella e... eh... mm. tu non hai messo tanta colla intorno però, bella vabbè. E vabbè invece dietro vabbè. però ho capito il procedimento ok, ah, okay. dietro possiamo dietro anche colorare dietro invece coi... è più bello perché guarda adesso possiamo anche colorare con i pennarelli dietro anche con le matite? Anche però guarda come viene se lo fai anche dietro. Fammi provare tutto a me. brillantinato invece coloro. Ma no! Ma voglio colorare il bello! è più bello se tu fai così, guarda così! Guarda che bello che diventa! Guarda che bella che diventa così, guarda. Mm, è più bello il mio. Così ho colorato il magma. Visto? È... Ti piace? No. Come no, è bellissimo. Non mi piace. No, anche... mi piace, non è il nostro lavoretto, il nostro e ne lavoretto. Ne faccio anche un, così, un altro che ne faccio. Faccio perché ho capito tutti i procedimenti. Così. Eh? <ride> Però già da qua c'è un disastro. C'è colla dappertutto. E poi. Vabbè, senti già. Facciamo che. Anche certo. questa volta ne prendo una bella già fatta È troppo comodo così, Johnny Va bene E poi la prendo sul mio alberello Qua Sì, le ho la... fatte io queste Per fa far vedere come si poi fanno prendo anche questa Guardate che bella, bambini, l'ho fatta io Sì, però poi... lo sanno che non è vero Poi ho fatto anche questa, guardate okay. Tutta questa È meglio andare avanti, e... Johnny, perché adesso è arrivato un momento molto importante Quello di attaccare queste sugli alberi? Eh. No, andiamo a vedere è arrivato il momento della Bacheca gormitica. gormitica! Sì, però già da prima di leggere tutto quello che ci è arrivato, disegni e dediche, tra poco, tra una settimana, è Natale! Sì, questo vuol dire che manca davvero pochissimo alla mega puntata del Gormiti Show! Sì, non vedo l'ora, ci saranno un sacco di sorprese, tantissimi giochi! Eh, a proposito di giochi, vi lasciamo qui sotto il link per il maxi cruciverba dei gormiti. Eh sì, io poi tra l'altro, Giada, sono molto forte nel cruciverba dei Gormiti. Eh. Mm, soprattutto in quello vedremo. dei gormiti. Vedremo la prossima settimana. Ok. E se di solito a Natale, fate la tombolata, aspettate, eh, perché sì. saremo noi ad i numeri. Esatto, saremo i numeri e possiamo fare una tombolata insieme, insieme, Basta Giada, il Natale si avvicina, andiamo Dai. avanti, andiamo avanti. Allora, um, ci sono arrivati dei disegni e una sì. foto, giusto? Ok, inizio, Inizi inizio io. inizio. Okay, vai. Il piccolo Lucio ci manda questo bellissimo disegno e ci scrive. Ciao, mi chiamo Lucio, ho sei anni, mi piacciono tanto i Gormiti e il Gormiti Show. I miei preferiti sono Saburo e Lord Trition, un abbraccio gormitico! Ti mandiamo anche noi un super abbraccio! Ma guarda che bello, Giada! Ha fatto Soul. un disegno, bellissimo questo disegno! E c'è Lord Sol che sconfigge Lord Eklos, <ride> bellissimo! E, e guarda, poi anche c'è Matilde che ci ha mandato un altro disegno! Ciao Matilde! Ci scritto, ciao Gianni e Giada, sono Matilde e questa volta vi ho inviato un disegno che raffigura l'epico scontro tra il Lord dell'Ordine Sol e il Lord del Caos Eklos che apre la terza stagione dei Gormiti e che domina di continuo nella mente degli uomini. E voi vi sentite più Solark o più Eclipsion? Più ordinati allora, o più disordinati? Tu, tu sei eclipsion quando sei in cameretta tua perché hai tutto il disordine in giro, sì, è, è impossibile. Vero. Sì, sono eh, un po' disordinato. C'è un armadio che è pieno di disordine. È vero, è ragione. Io invece chiaramente sono un solar che sono molto ordinato. Eh, sì. Eh, dai, possiamo dire che sono molto ordinato? Un pochino. Forse un, po un pochino, pochino più di me, Se, ma... Allora, facciamo così, che secondo me siamo tutti un po' solar che tutti un po' Eclipse. È vero, eh? bisogna trovare il giusto equilibrio. Giustamente, giustamente, giustamente. Come? Francesco invece ci manda questa bellissima foto dove ci sono i suoi gormiti e un all'album a colori dei gormiti wow guarda well, tantissime hai visto bravo Francesco continua a seguirci mi raccomando eh Giada, cosa devono fare i nostri amici se vogliono mandarci le loro foto? Devono loro mandarli dediche... a gormitishow.gormiti.com Così noi li mostriamo tutti quanti in puntata. È finita la puntata e tra poco si avvicina il Natale. Tra sì. l'altro Giada, eh, non ho ancora finito la letterina. Come hai fatto a non finirla? Eh... Ti ho detto che devi farla, eh, eh, se ma... no niente regalo. Giada, ascoltami, ho un foglio che è alto così. E' ovvio che ci metto tanto a scrivere tutto quello che voglio. Eh, è, Davvero, ho... ma io l'ho fatta tanto tempo fa. Eh, fa niente, fa niente, fa niente. Cosa devono fare i nostri amici Giada? Devono continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram. Instagram e il nostro canale, ufficiale di YouTube! Condividete il video e iscrivetevi! Mettete tantissimi al... like! E iscrivetevi al canale, mi raccomando, un saluto da Giada! E Gianni, vi aspettiamo <ride> venerdì prossimo! Ciao! Ciao.